Quando il dollaro è così forte eh, o perché c'è un'economia particolarmente forte o perché c'è una fase eh, di crescita, di, di, di volatilità e di tensione a livello economico internazionale e questo è, è il caso che stiamo avvenendo attualmente eh, sull'euro ha un effetto diretto appunto di un forte indebolimento che mh, richiede a, alla BCE poi di intervenire ad alzare a sua volta i tassi, non perché... Le lo, probabilmente lo voglia fare eh, spontaneamente perché sa quali danni può creare in una eh, eurozona così composita dal punto di vista economico, ma perché vuole salvare e preservare il valore eh, dell'euro, quindi la BCE di fatto è costretta a seguire la Fed per evitare di vedere uno sgretolamento sostanzialmente dell'euro che potrebbe appunto scendere molto in basso e quindi poi negare eh, uno dei motivi che ha portato alla sua costruzione, no? quello di avere una stabilità monetaria che dal marco tedesco si fosse trasmessa anche a tutte le altre divise, evitando svalutazioni competitive de dei paesi eh, concorrenti alla Germania, eh, specifico ovviamente a riferimento alla manifattura italiana e quindi se invece c'è una nuova eh, forte volatilità e svalutazione di questa divisa sicuramente questo nega l'essenza stessa dell'esistenza dell dell'euro E eh, perché... infatti, infatti Gabriele guarda, mi hai anticipato perché ti volevo proprio chiedere in maniera un po' provocatoria se in, un scen in uno scenario del genere addirittura eh, la sopravvivenza dell'euro è messa in qualche modo in discussione eh, eh, eh, direi di, di sì perché mm. se prendiamo la, diciamo, la, la, il motivo per cui è stato costruito l'euro per dare una divisa eh, stabile e, e forte a all'economia europea iniziando la costruzione diciamo di un'integrazione non dal basso come sarebbe stato logico e auspicabile ma, ma dall'alto quindi arrivando a piazzare eh, le tegole sul tetto sostanzialmente anziché occuparsi di, di, di, di, di fare diciamo tutte le stanze intermedie e compresi i muri e gli infissi quindi è stato fatto in maniera eh, direi un po' avventurosa questa, questa costruzione però ecco eh, Motivo principale è per avere una moneta che fosse stabile, che potesse dare eh, tranquillità agli investitori e costituire, appunto, un ambiente eh, finanziario e monetario stabile che potesse accompagnare la crescita dell'economia europea. Quindi, questo al momento, con questa fase di forte indebolimento eh, dell'euro, sicuramente questo elemento non, non è presente. Il problema è che si dovrà, appunto, procedere con dei rialzi. Eh, dei tassi per stare dietro ai rialzi che farà la Fed e questo creerà ancora ulteriori fratture e divergenze all'interno delle varie economie eh, dei vari paesi che compongono l'eurozona perché se per i tedeschi o diciamo per la, la parte legata economicamente maggiormente alla Germania del nord Europa eh, i tassi giusti potrebbero essere intorno al, al 4% è chiaro che invece questo livello di, di, di tassi sarebbe eh, molto negativo per la Francia e anche per i paesi mediterranei, compreso il nostro. Quindi eh, si torna un po' alle contraddizioni de, della formazione appunto affrettata di, di questa eh, integrazione europea partendo dalla moneta e non da, da, da altri e, e più importanti eh, fattori che, che poi avrebbero portato successivamente alla costruzione di una divisa europea. Quindi questa fase di forti tensioni e di volatilità... Eh, sui mercati e di forti tensioni geopolitiche sicuramente mette a rischio eh, le fondamenta stesse su cui è stato costruito l'euro.